Grazie Presidente. Vabbè, innanzitutto eh, ovviamente preannuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su questa delibera e, mh, e eh, volevo ribadire la mia solidarietà all'assessore Lemmetti che effettivamente su alcune questioni ha lavorato eh, se non da solo, ovviamente con eh, un, supporto, un supporto limitato, anche perché effettivamente... Eh, la materia è complessa eh, sia dal punto di vista legislativo e contabile e ehm, di fatto condivido il, eh, quanto ha affermato sulla gestione diretta solo di alcune partecipate e eh, effettivamente il, la eh, responsabilità ehm, ridotta e non diretta sul funzionamento una cosa è il coordinamento strategico una cosa è il funzionamento molti rilievi che abbiamo fatto eh, sulla, sulla situazione, ovviamente personalmente in modo assolutamente costruttivo mi sembra e eh, proprio valorizzando eh, la, quel lavoro e la necess eh, necessità di portare in, a termine no, le cose iniziate che in questo momento ancora non hanno diciamo, mh, fornito i risultati, i risultati attesi. Per cui in, in realtà ribadisco in questa breve dichiarazione di voto che il, lo sforzo a chiudere su determinate questioni deve dare concretezza proprio alla, al lavoro che, che abbiamo fatto in. In questi, in, in questi anni anche in mezzo a molte, a molte eh, difficoltà e che eh, a, tutti gli attori del, del sistema, compresi anche poi gli organi eh, che sono a capo delle partecipate, devono fornire come sforzo per e eh, centrare gli obiettivi che questa amministrazione si è prefissato. Quindi eh, eh, ribadisco il voto eh, favorevole e anche il desiderio appunto, in prospettiva di eh, continuare a lavorare assiduamente sul, eh, sugli obiettivi che eh, ci siamo prefissati sulle partecipate. Grazie.